Non fosse normale, vuoi fare senza pensarci Notate a scopare senza baciarsi, gridarsi ti odio Sorridendo un attimo dopo, ma se spento il fuoco Guardami dentro e cadi nel vuoto Tu perdi un mare di lacrime, è un mare moto, Ma io sono troppo stanco per raggiungerti a nuoto È la storia di lui, è la storia di lei E' sempre un e' sempre un po', e' sempre, buono, sempre, buono, sempre, buono, sempre buono. Lui piatta con le fare scritte in faccia Conduce una vitaccia, Sei. non ha un lavoro per mangiare spaccia Poco i migliori ma uno il peggiore, chi mentre i peggiori fra uno il peggiore, il tuo disco fa cagare, ma il mio disco è briggio, a fare battuta è schifo, ma io sono più. Certe lettere me le ricordo ancora, con quella scrittura da bambina, una cultura da signora, ora non c'ho più ragore, e nonostante tutto credo ancora nell'amore, nonostante c'erano sul cuore, non ci penso più. Stavolta si vince, un, mi ammazzo prima. Dormire? Danni, tra 50 anni, dire, non è più come molti anni fa che non riesco a ad dormitarmi qualcosa non va, no, qualcosa non va. Novembre 89, vengo al mondo, gli anni passano e non tengo il conto, i brani chiamano, e gli vengo incontro, presto in tresta, col freddo in cameretta, sfoto la strada, inizia a fare tardi, mia madre mi aspetta tata, mio padre. I peggiori danni nei migliori anni Prende piccole vittime grande grandi bastardi. Non devo dire grazie a nessuno Nella vita cammino da solo Finora i miei passi li ho fatti uno ad uno <totipo> <tipo> Intanto che il mondo va picco Io non piango, non appagio e resto Direbbe sono di egoista che pensa per sé Quante volta che io ti cerco sì. Quando sono nei guai, guai E dico una lettera dall'inferno no. Ma non la leggerai no. Dati legge dell'universo, sì. Perché a età Non ci sperai, conosci lo stato Un po' tardi per fare il bravo Ne ho fatti troppi e mi pago Ma se solo ci avessi pensato Era fuori il senza di me Perché non si va perché è